Io ti aspetto dove il mare non si vede più Dove il giorno non arriva se non ci sei tu Dove anche i miei segreti poi si spogliano Dove gli ultimi hanno forze insieme e cantano io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar Dove da dentro ti vedo arrivare In quel posto che alla luna appesa un aquilone Dove si accettano le ansie e diventano cure Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo Nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso In tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire, ci sarà un posto, vedrai per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi, nella fantasia che trasforma in pianeti chissà. Io ho perso voli, io ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto i piedi, Penso il tempo per le canzoni, quando tu volavi e tu non mi capivi. Io ti aspetto perché nell'attesa che ci riesco A ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano E tu aspettami in alto sulla grande ruota Dove il mondo è solo un punto da lasciarsi dietro Prendimi per mano e disegniamo mille passi E la fantasia che trasforma in pianeti sassi E ho perso voli e ho perso treni Ma il mondo l'ho trovato sotto i piedi E ho perso il tempo per le canzoni Quando ti urlavo e tu non lo capivi Che ero un passo da perdere te Ma tu eri un passo da perdere che Perché Porque... Quiero un passo da perdita come la luce che filtra qui da questa finestra, come la vita che cambia ma resta la stessa, come un poeta che bacia il dolore, come la notte che ruba silenzi e ti regala paure. Io ti aspetto in una stanza che è sospesa in alto, tra la luce delle stelle sto dannato inferno e vivi tu per me la vita che io rifiuto, ti aspetto dove ti parlo restando per sempre muto. Tu ero un passo da perdere te, ma tu ero un passo da perdere che, per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche sol perché. ti ero un passo da perdere te, e tu ero un passo da perdere me, io che non ho avuto mai niente di vero a parte te.